Quando segui il tuo istinto trovi le cose migliori, il tuo istinto non sbaglia, il tuo istinto ti dice mettiti alla guida e tu carichi l'essenziale e... e vai, guidi, pedali, cammini, esplori e ti rotoli girando e girando in tondo come il mondo, perché tutto questo è meraviglia. Condividi con gli amici quelli nuovi, le scoperte. E in due, sai, è più divertente. Se stanca riposi o ti rinfreschi con un tuffo, che dal mare tutto nasce, che al mare tutto torna. Slovenia, Croata. Meraviglia